Sei un proprietario di un immobile che si è affidato a un'agenzia immobiliare per vendere il proprio appartamento? In questo video ti spiegherò come ti dovrai comportare durante le visite che il tuo agente immobiliare effettuerà con i potenziali acquirenti all'interno del tuo immobile. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni, che si occupa di vendere e locazioni di immobili residenziali e commerciali a Roma e in tutta la provincia. Mi capita spesso, quando mi conferiscono l'incarico di vendere un immobile, che il proprietario eh, mi chieda come mi devo comportare quando verrai a fare eh, le visite con i potenziali clienti. Allora, Nel mio caso, dal momento che noi applichiamo la tecnica dell'open house e ti invito a vedere il video in cui parlo di questa uh, metodologia molto efficace, io svolgo le visite all'immobile senza la presenza del proprietario, quindi quando tengo l'incarico di vendere un immobile concordo con il proprietario che durante le visite non sia presente e ho risolto a priori una problematica. Molti proprietari invece eh, pretendono di essere presenti perché vogliono ascoltare cosa dice l'agente immobiliare e vogliono sentire i commenti degli acquirenti. Allora in quel caso il consiglio è di essere molto cordiale all'inizio quando eh, l'acquirente entra dentro casa con l'agente, ma dopo aver salutato mettersi assolutamente in disparte lasciando il professionista, l'agente immobiliare, libero di girare per l'immobile e di spiegare la, la sua presentazione della tua casa. Molti proprietari invece cosa fanno? Intervengono addirittura alcuni non fanno parlare il, pro, eh, il proprio agente, ma sono loro a spiegare eh, l'immobile, perché credono che sapendo, conoscendo l'appartamento benissimo in quanto è casa loro, solo loro possono comunicare al meglio all'acquirente determinati dettagli. Questa per esempio è una delle cose più odiate dagli acquirenti, i quali hanno preso contatti con un agente immobiliare professionista e desiderano poter interagire con loro, così facendo inoltre il proprietario sta mettendo in cattiva luce il professionista perché praticamente fa eh, arrivare il messaggio all'acquirente che lui proprietario non ritiene il professionista, l'agente immobiliare, in grado di presentare l'immobile. Un altro errore che fanno molti proprietari eh, è che mentre l'agente immobiliare la, mh, presenta l'immobile e quindi cammina per l'appartamento con eh, gli acquirenti al seguito, il proprietario li segue cioè li segue proprio come dire e comunica questo eh, effetto commessa del tipo compra, compra, compra, comprami questa casa e, ed è una cosa fastidiosissima, ci sono acquirenti che ho saputo aver interrotto la visita quando si sono resi conto che in tutte le stanze dove andavano con l'agente immobiliare si ritrovavano sto proprietario che era lì pronto ad ascoltare, a intervenire, a dire molti acquirenti non gradiscono la presenza del proprietario altrimenti avrebbero contattato dei proprietari che vendono l'immobile senza agenzia Altro errore pazzesco è quello di intervenire qualora l'acquirente facesse un commento, soprattutto se a volte è un commento diciamo, poco educato. Purtroppo viviamo in un'epoca dove c'è la dimenticanza delle buone maniere e quindi qualche volta... Gli acquirenti nel fare il commento, ma perché stanno parlando con l'agente immobiliare, dimenticano che in quel momento è presente pure il proprietario e magari rivolgono un, un apprezzamento poco carino sul colore del bagno oppure su, sul colore di una tenda o sulla posizione di un certo elettrodomestico dentro la cucina. Ecco, in quei casi bisogna essere un po' come una mattonella, deve essere impassibile, non si può intromettere, piccarsi o dar sfogo alla sua suscettibilità perché magari un cliente poco educato ha commentato, eh, non so, il colore del bagno che, che lui ama tanto ma che all'acquirente eh, crea praticamente l'emicrania. Altro errore da evitare assolutamente è quello di Iniziare a conversare con l'acquirente, prendendo spunto magari da un commento su qualcosa che richiama un aspetto politico, un aspetto religioso, un aspetto sullo sport preferito, il calcio, e a un certo punto scoprire che si è su posizioni totalmente avverse magari una persona è di una squadra di calcio e il proprietario è della squadra che è acerri rivale di quella dell'acquirente e cominciare una diatriba parlando di aspetti calcistici che non hanno nulla a che vedere con la compravendita. L'ho visto succedere tantissime volte, soprattutto tanti anni fa, quando non applicavo la tecnica dell'open house. errore assolutamente madornale cominciare a intervenire se l'acquirente chiede ad esempio se il prezzo è trattabile se il proprietario risponde di sì si crea già un primo cortocircuito perché nella testa dell'acquirente la trattabilità è di almeno il 10-20% nella testa del proprietario è intorno ai 100-200 euro quindi perché rispondere su un aspetto totalmente soggettivo e non oggettivo e magari togliere qualche mm, argomentazione invece al professionista agente immobiliare presente allo stesso modo è da evitare qualsiasi qualsiasi risposta alla domanda che riguarda il mobilio perché molto spesso soprattutto quando si è nell'ambiente cucina gli, uh, i visitatori dell'immobile chiedono la cucina rimane e molti proprietari rispondono sì certo non facendo rispondere al, all'agente immobiliare sì certo nella testa dell'acquirente è sì certo regalata inclusa nel prezzo nella testa del proprietario è dopo che mi hai pagato tutto il prezzo che io chiedo nell'annuncio mi dai altri 5, 10, 15 mila euro per la cucina che io con tanti sacrifici ho pagato a suo tempo e purtroppo questo può essere un altro elemento di grossa discussione quando poi l'acquirente va in agenzia a formare l'offerta perché parte dal presupposto che nel prezzo era inclusa la la cucina e spesso la trattativa salta perché a quel, a quel determinato prezzo il proprietario non vuole più lasciare la cucina che lui stesso aveva detto che avrebbe lasciato ovviamente lui pensando di lasciarla dietro compenso ma lasciando intendere all'acquirente praticamente che invece sarebbe rimasta inclusa quindi riepilogando la miglior tecnica per il proprietario quando vende l'immobile con un'agenzia un'agenzia per evitare Diciamo di incorrere un errore è quella di lasciare l'immobile completamente nella disponibilità assoluta del, dell'agenzia immobiliare del professionista uscire e andare a fare una passeggiata e rientrare solo dopo che le visite sono terminate laddove non fosse possibile applicare questo prezioso consiglio allora il proprietario una volta salutato l'acquirente si mette in disparte lasciando intendere previo già accordo preso separatamente con l'agente immobiliare che laddove l'acquirente avesse qualche dubbio al quale può rispondere soltanto il proprietario viene convocato per dare quella risposta che deve essere più concisa possibile, e non deve assolutamente toccare